la rubrica il sessuologo risponde mi scrive una persona che si interroga sugli effetti dell'ansia patologica nell'intimità di coppia e quella che mi scrive è una domanda importante a cui è difficile poi dare una risposta sintetica eh, dato che è una domanda che potrebbe riguardare davvero un'infinità di argomenti Visto che l'ansia, eh, soprattutto l'ansia patologica, appunto ricopre un ruolo che storicamente rispetto all'intimità di coppia e alla sessualità eh, a volte è stato pensato che fosse anche un ruolo fondamentale e che influenzasse tutte le difficoltà sessuali. Nelle varie persone che si sono susseguite nel tentare di capire come funzionasse la sessualità di una coppia di pionieri che negli anni 70 hanno studiato la sessualità sono Master e Johnson che sono due persone che all'epoca infatti hanno mosso i primi passi in uno studio scientifico della materia della sessuologia e all'epoca loro avevano pensato per un attimo che l'ansia effettivamente spiegasse tutto cioè tutto fosse causato, tutte le difficoltà sessuali fossero causate da problematiche legate all'ansia ed effettivamente non è che avessero detto una cosa del tutto sbagliata l'ansia generalmente ha un ruolo importante nella maggior parte delle questioni diffic di, che legate al, di difficoltà legate all'intimità e alla coppia però non spiega tutto, sappiamo oggi che eh, i meccanismi legati alla sessualità sono più ampli, più complessi e appunto per cercare di rispondere quindi a questa domanda senza perdermi in un elenco che poi alla fine non sarebbe esaustivo, sarebbe approssimativo e non eh, aiuterebbe, non sarebbe neanche fruibile, quindi non aiuterebbe in qualche modo, Pre preferisco invece provare a dare una risposta che cerca di dare uno sguardo eh, sul lato biopsicosociale della questione cioè parlando proprio di ansia patologica guardiamo un attimo prima che effetti ha sul corpo, sulla psiche, sull'aspetto relazionale e quindi chiediamoci un attimo effettivamente cosa si può fare in proposito dato che partendo dall'aspetto corporeo Aspetto bio, è importante considerare che l'ansia patologica può avere degli effetti importanti sul corpo e distinguiamo però tra ansia in generale e ansia patologica, cioè l'ansia in generale non ha, ha degli effetti sul corpo ma non ha effetti problematici sul corpo. Di per sé il corpo è fatto per vivere e convivere con uno stato naturale di ansia nel momento in cui l'ansia è un'emozione naturale e transitoria. Avere ansia non è un problema. Avere ansia patologica significa avere ansia a un'intensità e per una durata diversi da quella che invece sarebbe ragionevole avere. Cioè l'intensità diventava oltre la propria capacità di tollerare quell'emozione e la durata va oltre quella che naturalmente avrebbe un'emozione che è molto limitata. Quando si parla di ansia patologica questa può durare per un tempo indefinito o può comunque eh, presentarsi sempre in alcuni momenti specifici e non concludersi mai finché quel quella situazione non finisce. Quando succede questo, l'ansia patologica, parlando di intimità, di sessualità, l'ansia patologica può avere un, un effetto sul corpo che va ad alterare il funzionamento del ciclo di risposta sessuale cioè quello che succede è che il modo in cui altrimenti il corpo funzionerebbe da un punto di vista sessuale e di intimità si altera cioè ha dei meccanismi vari, non li sto a elencare tutti ma ha dei meccanismi per cui da un punto di vista neurologico e muscolare può dare delle risposte diverse da quelle che ci si aspetterebbe e quindi creare confusione cioè per essere esemplificativi potrebbe succedere che una persona che prova desiderio sessuale non riesce a innescare dell'eccitazione sessuale o all'esatto opposto potrebbe succedere che una persona che in quel momento non sta provando un desiderio sessuale ma è estremamente in ansia quindi innesca un'erezione senza desiderio sessuale cioè quello che può succedere è che quindi alcuni meccanismi del ciclo di risposta sessuale si attivano, si spengono creando quindi confusione confusione prima di tutto per la persona che vive in una situazione in cui il suo corpo non sta reagendo come si aspetta e quindi va ulteriormente in ansia se non capisce cosa sta succedendo, e dall'altro lato confusione per il la partner che si trova a interpretare, a cercare di capire cosa stia succedendo all'altra persona. I problemi legati all'ansia patologica all di, de, che si manifestano con dei sintomi fisici all'interno di un'intimità di coppia tendono a creare un sacco di fraintendimenti. Fraintendimenti che poi vanno a rivalersi sulla relazione. E questo è un elemento importante che appunto può essere osservato, capito e gestito andando a capire meglio la struttura del problema che avviene e andando a capire quindi il modo in cui l'ansia in quella specifica modalità va a produrre quell'alterazione che non ci si aspetta e quindi andando a lavorare sull'ansia, sulle proprie competenze emotive per migliorarle, per migliorare la propria intelligenza emotiva e imparare quindi a gestirla meglio facendo in modo che il sintomo fisico non si presenti più. E questa è una cosa tutta che si fa in psicoterapia ovviamente. Uno lo può fare anche autonomamente se ha le risorse per farlo, se no se è bloccato, vale la pena che chieda aiuto. E da un punto di vista psicologico invece psichico. L'ansia può produrre degli effetti invece, un po' più difficili da eh, esemplificare, con, con come detto un attimo fa, nonostante prima comunque abbia detto ci sono un sacco di conseguenze, non detto soltanto un paio. Ma sull'aspetto psicologico è ancora un po' più difficile perché l'aspetto psicologico è tutto astratto fondamentalmente. Si parla di rapporto che c'è tra pensieri ed emozioni e l'ansia è un'emozione, cioè l'ansia fa pienamente parte della componente psichica e le emozioni sono tutti eventi naturali e transitori conseguenti a un pensiero quindi quando parliamo del che effetto ha l'ansia patologica nell'aspetto psichico nel te, sul tema dell'intimità andiamo a guardare un modo in cui un pensiero produce l'emozione dell'ansia che poi ha un effetto successivo sugli altri pensieri che ne conseguono e quando vediamo questo vediamo che quell'idea di Mastren Johnson che l'ansia era al centro di tutto si manifesta però con de sé cioè si manifesta nell'ottica che l'ansia tende a essere tra le varie emozioni che si presentano la più riconoscibile, quella più chiara, quella a cui se vado a chiedere a una persona che ha una qualunque difficoltà sessuale se prova ansia per quel problema tendenzialmente mi dice di sì, ma l'ansia non sempre assolutamente, e da cui il fraintendimento del tutto è spiegato dall'ansia, l'ansia non è necessariamente l'emozione pre predominante e principale del problema, l'ansia all'interno di una dimensione psichica tende a essere un elemento di una serie di emozioni di pensieri che a volte fa particolarmente rumore, quindi è particolarmente riconoscibile, ma non è necessariamente il più importante. All'ansia spesso si accompagnano vissuti emotivi di tristezza, disgusto, rabbia, senso di colpa, vergogna, angoscia, chi più ne ha più ne metta. E appunto tutte queste emozioni hanno un loro peso e, a seconda della difficoltà considerata, alcune sono più importanti di altre. Quindi l'ansia in tutto questo è importante riconoscerla per prendere sia quell'occasione per lavorare su se stesso, sulle proprie emozioni, ma anche per capirne il ruolo all'interno di una sequenza spesso più ampia e cercando quindi di mettere ordine all'interno di quella sequenza, imparando a capirla tutta, imparando a parteciparvi, imparando quindi a capire che quello che succede lì non è l'evento dell'intimità di coppia che mi produce l'ansia ma è un mio modo di pensare che fa sì che io abbia l'ansia in un momento di intimità di coppia la cosa sembra solo una frase detta al contrario ma in realtà è una cosa notevolmente diversa perché se una cosa mi succede ogni volta che vado in un posto allora non devo andare in quel posto se una cosa mi succede ogni volta che penso in una certa modalità forse allora devo, è importante che io cambi modalità di pensare e, la soluzione tendenzialmente delle difficoltà emotive va in quella direzione, riuscire a capire come ragionare e dialogare con i propri pensieri senza sposare in maniera meccanica, e artificiale e poco convincente delle filosofie di comodo solo perché qualcuno mi ha detto che fanno bene. Quindi, anzi, tenere, in tenere presenti le proprie opinioni, portarle all'interno di un modo di ragionare convincente, soddisfacente, senza modificare la propria etica, quello è un buon modo di gestire la propria emotività e appunto per fare questo quindi è importante lavorare sui propri pensieri e questa è una cosa che può fare soltanto chi ha l'ansia infatti la relazione di coppia quando subisce gli effetti dell'ansia tendenzialmente tende a prendersi soprattutto la parte negativa cioè, l, tutto un aspetto relazionale eh, di intimità, eh, quando si parla di una difficoltà legata all'ansia patologica, può essere di ostacolo alla risoluzione di un problema dell'ansia quando si innescano tutti quei fraintendimenti che accennavo prima, creano tutte le conseguenze di rabbia, di conflitto e di eh, a volte rivalsa che eh, possono far degenerare appunto le situazioni e far interrompere perché non le relazioni di coppia, ma... La relazione di coppia quindi può essere un ottimo contesto in cui eh, prendersi, eh, condividere, prendersi carico di quella che è una difficoltà senza però puntare a risolverla in coppia. Cioè la psicoterapia di coppia, per esempio, che può essere un'ottima cosa da fare in una situazione simile, non ha lo scopo poi di risolvere la difficoltà specifica, ma ha lo scopo di permettere la situazione, permettere il contesto che sia più favorevole e meno di ostacolo possibile perché la persona poi che è portatrice dell'ansia patologica possa lavorare su se stesso, individualmente o nel contesto di coppia, ma possa lavorare su se stesso per poi risolvere il proprio problema di ansia. Quindi è una cosa a più step in cui però la coppia non risolve mai il problema dell'ansia, ma soltanto lo capisce, lo ingloba, lo im impara a gestire insieme, si fa forza nel gestirlo e, e spinge e sprona il portatore del sintomo a risolverlo nel modo più favorevole e salutare possibile però poi alla fine chi lo risolve è sempre chi ha l'ansia semplicemente perché anche con tutto il bene del mondo l'ansia è qualcosa che cade nella propria testa e nella nostra testa tutti noi siamo da soli nel districarci tra quelli che sono i nostri pensieri per quanto gli altri possano dirci delle cose eh, confortevoli rassicuranti poi alla fine sono soltanto cose che dicono gli altri l'importante poi alla fine nella competenza emotiva è quello che ci diciamo da soli e appunto per questo quindi eh, quando si parla di eh, coppia e di eh, gestire in coppia anche tutto questo è importante che eh, si sia si chiaro che l'effetto che può avere l'ansia per un aspetto relazionale di coppia eh, legato all'intimità eh, non è tanto nel far sì che una coppia si sgretoli e si lasci, ma le conseguenze peggiori che possono derivare da un problema di ansia patologica nella coppia è che la coppia rimanga insieme senza più provare a fare uno sforzo di risolvere il problema e che si adagi su equilibri più o meno conflittuali che fanno sì che sia il portatore del sintomo sia il partner eh, possano creare un contesto un po depressivo di, di, di disperazione, di perdita di speranza e di perdita di benessere in cui la relazione di coppia poi sia vissuta senza che ci sia la speranza di poter vivere con maggiore felicità la propria relazione, il che non significa che non si possano affrontare insieme le difficoltà ma che le difficoltà vengano affrontate perché affrontando una difficoltà emotiva le difficoltà emotive sono affrontabili risolvibili o nel peggiore dei casi migliorabili quando invece non ci si prova neanche ad affrontare una difficoltà emotiva ce la si tiene Quello è il momento in cui si sta condannando l'altra persona a convivere o subire un problema che non si vuole risolvere e quindi lì si creano dei problemi si creano i problemi che possono riguardare quella relazione di coppia tra le due persone possono riguarda, riguardare il modo in cui quella coppia si adatta a un equilibrio poco salutare e tutte le generazioni successive che impareranno da quella coppia il fatto che la relazione di coppia si vive in quel modo insalubre quindi è un effetto a cascata che può rendere infelice non solo due persone ma parecchie persone per questo lo scenario peggiore di un problema non risolto legato all'ansia patologica nella coppia eh, non è tanto che i due partner si lasciano nella speranza che poi o individualmente uno risolvi, eh, risolva il problema o eh, in, se comunque in altre relazioni di coppia comunque le cose si siano affrontate in maniera più, più efficace ma piuttosto è che... I due partner possono rimanere insieme, danneggiare se stessi e tutte le generazioni successive, che, finché qualcuno poi finalmente non farà un po' di psicoterapia o non avrà un po', eh, uno sguardo un po' più illuminato su certi aspetti relazionali e magari riesca a emanciparsi da, da un ciclo eh, un po' di sofferenza. E appunto per questo. È utile quindi che quando si riconosce una difficoltà legata all'ansia patologica, nella, in qualcosa legato all'intimità e alla relazione, si provi a cercare di capire qual è il problema, provare a identificarlo, provare ad affrontarlo individualmente, provare a parlarne in coppia, perché quando non se ne par si parla in coppia, quel problema diventa il ho il problema e quindi sono in ansia, non ho il problema, allora ho quindi sono in ansia perché potrei avercelo può diventare il ne parlo e sono in ansia per, per parlarne, può diventare il non ne parlo ma prima o poi ne dovrò parlare e quindi sono in ansia nell'attesa di parlarne, può diventare tutta una serie di meccanismi che vanno a diventare eh, del, un, circoli viziosi che vanno a peggiorarsi nel tempo. Quello che è importante quindi è provare invece a lavorare su queste difficoltà sia da soli, sia come coppia, sia rivolgendosi a uno psicoterapeuta per un lavoro di coppia o per una psicoterapia individuale, ma cercando di chiedere aiuto perché le difficoltà legate all'ansia patologica sono difficoltà da cui si guarisce, da cui si può riuscire a migliorare assolutamente e la maggior parte della difficoltà sta nel riuscire a prendere una direzione, un approccio dal modo di pensare, i propri pensieri, le proprie emozioni più funzionale che poi avrà un effetto sia sul motivo per cui si è provato a chiedere aiuto sia su tutta un'altra serie di cose collegate che magari non sono altrettanto gravi ma fanno vivere male. Quindi l'idea è assolutamente che risolvendo poi l'ansia patologica il benessere individuale, di coppia, sessuale, emotivo migliorino tutti e che questo possa essere assolutamente positivo eh, sotto, sotto tanti livelli. Quindi su questo poi magari non sono stato esaustivo rispetto a eh, quali sono tutti gli effetti del, dell'ansia patologica all'interno dell'intimità di coppia, però credo che forse, spero di aver dato un po' un'idea del fatto che eh, l'ansia patologica, quando c'è eh, l'aggettivo patologico effettivamente poi può avere tutta una serie di, di conseguenze che prima ce le togliamo meglio è.